Che ti sopra di me, continua a miagolare solo. Io sono il perfetto, lui è in calore, vuole chiamare. Con la meccetta grigia, le palle svuotare io invece, di toppa riposo lì nel letto, giro e poi rifletto chi è che cassa sul tetto, apro gli occhi il mio graffito è lì sul muro non si vede ancora il sole, e spero in un futuro, e il micio continua guardavo il suo racconto, io ormai sono in piedi, il qui è già pronto mi lavo una mano e poi con quella lavo l'altra, con tutte e due la faccia la cosa è molto scaltra, ma la con l'azione è fatta, e io lo sono fatto saluto il vicino, apre portone, accendo lo spino via azione, la rapa incomincia in Comincia qui il telefone, quindi anche tu dai, aspetta la pozione, di rime, di note, di metri cartilistiche, pariando con la fantasia, non c'è nulla, e c'è chi fa la politica, io rappa queste cose, ed io dopo. Hai capito no cosa è successo? Il gatto che rompe i coglioni sul tetto, mi agola, mi fa svegliare e io cosa faccio Esco, Senti che succede, paura, asseggi per Torino e vedo la pula che urula, che mi ricorda il gatto, chissà se ancora mi agola, chissà se il seme cresce chissà se tondo il mondo, se è la mia rappa in fondo là di fondo, tipo mi ritrovo per la tanta troppa gente, vado finta, folla, polla, polla unipotente, prego prepotente, ma che non si sente quando serve veramente se arriva, sarà stupefacente non osserva niente cere, sono troppo in giro troppe tu mette mettere le e tu sei sotto tiro mi è stato osservato chiamato trovato ma te spiro di me chi ha mai cagato sirena è nata precedenti per quisa come che ridi Giorgino e DJ DJ più una gioste di 40 grammoni e pure un'altra sto sopra quei due coglioni e meno male che stavolta è passata e domani sarà un'altra volta passata arrivo a casa, sono stanco, mi butto nel letto mio e quel cazzo di gatto ancora lì sul tetto ormai mi sono cremato, l'ho cremato, l'ho giurato e con un secchio d'acqua l'ho mancato sei scattato, sei girato e rigirato e dalla fine lo sai, alla fine lo sai pare pure abbia parlato e più fatto strano di colpo succede chi non è fia caciccio e mi sa che non ci crede, mi gatto un'anima, cuore sentimento animo anch'io ed è per questo che lo sento